Il Garante nazionale si impegna ogni giorno per garantire il rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale. Lavora per assicurare dignità, salute e sicurezza a ogni donna o uomo che si trovi in questa condizione. Apre tutte le porte e fa luce dove la luce non arriva, dando la possibilità a tutti di sapere cosa succede nei luoghi in cui manca la libertà. Il Garante entra, vede e interviene per cambiare.